Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. io sono Glacial Sphere e in questo episodio, oltre ad andare a dormire per far iniziare la giornata successiva, andremo a fare una passeggiata nel bosco come ci consiglia il buon Rotom Dex. Non vogliamo il repellente, quindi andiamo nella foresta di Mele. e nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di cose importanti, abbiamo praticamente catturato Lunala e Necrozma, quindi se vi interessa andare a vedere come si catturano e come si ottengono, andate a vedere lo scorso episodio. Ora, tocca andare qui, nella foresta mele mele, e vediamo se c'è un nuovo allenatore. Sì, c'è una nuova allenatrice, Pikachu attacca! Attenzione! Attenzione, Pikachu ci attacca? <ride> Picala si chiama questa, che va in campo Pikachu, Pikachu contro Pikachu, vediamo chi vince. Io ho un Pikachu che conosce Breccia ed è il doppio del tuo livello, quindi mi spiace per te. Allora, un altro Pikachu, mandiamo questa volta in campo qualcun altro e direi di andare di Poipol. Vediamo se poi, poi riesce ad ammazzare efficacemente i Pikachu di statipa per prendersi un po' di punti esperienza interessanti. Allora, Sludge Bomb. Ok, fa un buon danno, non male. Allora, io andrei di Sludge. No, volevo fare Sludge Wave. Vabbè, va bene comunque Toxic. No, non va bene comunque, sono stupido. Ehm. Uh... Niente sludge wave. Volevo farlo subito, ma mi sono confuso con i tasti. Perfetto, si aumenta pure l'attacco. Poi lasciamo Poipol in campo. E andiamo di sludge bomb. Pure colpo critico, eh. Che culo. Ecco qua, attacco speciale che avanza. Lasciamo in campo Poipol. Andiamo con. Una bella iperpozione. Ecco qua, Agilità usa Pikachu, va bene, Sludge Bomb di nuovo, Attacco Speciale più 2, ovviamente nessuno può più fermare questo Poipole incredibile. Curly, cos'è, un altro Pikachu, sì, Solo che l'ha chiamato in modo diverso e questa volta usa Fulmine, interessante. Ok Poipole a livello 40 e questa volta è Manicap Boss. Un Pikachu cromatico, bellino! Attenzione, Pikachu cromatico che riesce a tirar giù effettivamente Poipol. Bravo boss, ce l'hai fatta. Allora mando in campo Solgaleo. E andiamo con... Heartquake, cattivissimi contro... Boss. Perfetto, abbiamo battuto Pikala. Pika, Eh, mi spiace. Pikachu ha perso, ma tu sei bravo. Prendi questo. E ci dà il Picanium Z. Ok, allora. Ci possiamo curare un secondo? Perché ho paura che qui combattano ancora. Però per adesso andiamo avanti. Si può uscire dalla foresta? Vediamo, eh. Allora, vediamo un po' se qui davanti c'è qualcuno di nuovo. Se no, mi sa che è dentro la foresta. Mi sa che bisogna continuare all'interno della foresta, eh. Quindi continuiamo qui dentro, vediamo un po' se troviamo un altro nuovo allenatore. Intanto, Pokémon selvatici come se piovessero. Un Crumbick. Non abbiamo ancora trovato la sua terza evoluzione, tra l'altro. Allora, vediamo se è qui sotto qualcuno. No, qui non c'è nulla. Qui nemmeno, credo. Diamo un'occhiata. Oh, attenzione, Mimikyu! Non stavo usando il repellente perché avevo la sensazione che alcuni Pokémon qui dentro non li avessi ancora catturati Quindi il Mimikyu me lo prendo molto volentieri Attenzione, questo è il bug Ok, fanculo Allora Andiamo di Ultra Ball Non posso ovviamente indebolire questo Mimikyu Ecco, tecnicamente non è stato catturato Ma... Boh, è stato disegnato come se fosse catturato, vedete poi rimane così tutto buggato. L'unica è continuare a provare a tirargli i Pokéball, e vediamo se riusciamo a prenderlo. Niente, oh, cioè è più difficile catturare i Mimikyu che Lunala e Necrozima messi insieme. Io voglio solamente far notare questo. Vedete un po' voi Una level ball, magari. Si convince, eh? Ole, preso, questa volta per davvero. Perfetto. Mimikyo è stato catturato. E già che ci sono io, un vino me lo faccio. Eh. Ok, no, qui, qui non c'è letteralmente nessuno. Ora quella Pokéball scompare. Ok, abbiamo Pikypack di nuovo. Fuga. Andiamo via di qui. Guardate quanto è alto l'incanto e il rate. Bonsuite Fuga Ok, vediamo un po' se da questa parte c'è magari un altro allenatore Eccolo qui, stavo cercando proprio lui Haku, Aku, no, non Haku Hau, Hau Allora, lui dovrebbe avere Darktrix Che sarebbe l'evoluzione di Rowlet uh, Credo almeno, sì Quindi mandiamo in campo di senero Ehi, tu, sono Au. Piacere di conoscerti, vorresti fare una battaglia? Certo che sì, Hau. Eccolo qua, che vanno in campo infatti. Dartrix, Un po' bruttino da posso dirlo. Allora, Firefang, Super efficace, lo bruciamo e in più l'abbiamo fatto tentennare. Andiamo poi di acrobazia. E addio Dartrix. Mentre Deciduai è molto più carino, molto più bello. Che battaglia incredibile! Buon lavoro, dovremmo farlo ancora qualche volta sì, però ora possiamo uscire effettivamente dal bosco venemere. Bene. Ecco qua, e guardate un po' che c'è qui. Tapu Coco dovrebbe essere lui. Quindi, andiamo un attimo a curarci, già che ci siamo, prima di affrontare Tapu Coco. Perché dovremmo provare a catturarlo e come ben sapete, essendo di tipo elettro, sarà difficile paralizzarlo, cioè sarà impossibile paralizzarlo, quindi sarà difficile catturarlo. Andiamo su di qui e proviamo a prenderlo. Allora, cosa possiamo fargli? Niente, essenzialmente. Proveremo ad andare con Lika Rock, a indebolirlo un po', terremo una Velox Ball di primo turno sperando di essere fortunati e vediamo come va. Eccolo qua, Tapu Coco. Dai Tapu mi sa che è il più bello a livello estetico, mi piace molto. Allora, Bag, Velox Ball, vediamo se siamo fortunati, se siamo estremamente fortunati. Beh, dopo lo scorso episodio, con Lunala e Necrozma al primo colpo, difficilmente saremo ancora così fortunati. Allora, possiamo però iniziare ad usare Rock Tomb, per diminuirgli almeno la velocità. Ecco fatto. Ancora Rock Tomb, ed è la Vita Rossa. Ok, proviamo a prenderlo ora, con le Level Ball, probabilmente... No, aspetta, che livello è lui? No, le Level Ball non funzionerebbero. Um, timer Ball magari, un po' presto ancora per le Timer Ball. Usiamo le Ultra Ball per ora. Non possiamo indebolirlo troppo perché lui potrebbe conoscere um, Wild Charge, se non sbaglio che ha contraccolpo. e nel momento in cui ci attacca con il contracolpo, quello muore, nel momento in cui ha troppi pochi HP, quindi vediamo se riusciamo a prenderlo, lui continua a caricarsi, cioè assurdo, ora direi che le timer ball possono essere iniziate a utilizzare, niente salta fuori subito, andiamo ancora di timer ball, Fortunatamente non ci sta mai attaccando. Questo non so se sia un bug dell'intelligenza artificiale oppure. Boh, non ci attacca per scelta, non lo so. Fatto sta che con tutti i potenziamenti che si è fatto e con tutta la difesa che mi ha abbassato, eh, mi tocca, mi sfiora e mi ammazza. Niente da fare. Dai, riproviamo. Ole Bellary, godo. Godo, abbiamo preso anche Tapu Coco. Perfetto. Ma che... Come sei arrivato qui? Oddio, e ci sfida subito. Chi è questo? Dia, è un giocatore della Salernitana, dia Allora, ne campo 0 ora, attenzione. Eh, Rock Tomb. Azza zuffa, minchia. Si è cioè, disintegrati di Ken Rock. Allora, proviamo. No, solo Galeo sarebbe peggio. Eh, bella, bella merda, chi gli mando contro? Eh, provo comunque a mandare solo Galeo. A usare terremoto. Ok, fortunat fortunatamente ci usa lacerazione, non zuffa di nuovo. E terremoto lo one shot a godo. Ah, ti sta bene. Ok, il a livello 40 e abbiamo sconfitto Dia con 0 ora, bellissimo tra l'altro 0 ora, anche se è un po' troppo umano come pokémon. Quindi un Tapu Coco ti ha portato nel mio mondo. I must have been from an overlap from the electrical energy between your Tapu and mine. Attenzione. C'è un Gazlord che sta terrorizzando l'area, se riesce a sconfiggerlo potrebbe incoraggiare eh, Tapu Koko a riportarti indietro. Ok, quindi c'è un Gaz. God... eccolo lì Gazlord. che deve essere sconfitto, qui non penso ci siano Pokémon selvatici, credo, no? Ed ora tocca catturare, e eh, combattere e catturare questo Gazlord. Iniziamo a curarci i Pokémon, quindi a resuscitare più che altro il nostro buon di Rock ecco qua e a dargli una super pozione perfetto poi mettiamo davanti Pikachu ecco qua e salviamo vai andiamo contro Gazlord altra ultra creatura guardalo lì che brutto cavolo. Allora, ragazzi, però brutto, cioè non nel senso di design brutto, volutamente brutto, ecco. Allora, andiamo di Nazol. Iniziamo a paralizzarlo, buono. Ok, lui mi sa sgranocchio. E gli ho chiuso a tono pugno. Paralizzato, buono. Un altro tono pugno. Teoricamente non dovrebbe morire con un altro tono pugno, vediamo. Infatti, ho calcolato bene. Ora... Proviamo a prenderlo. Credo che sia pesante questo Pokémon. Proviamo con le Heavy Ball. Oddio, non so effettivamente quanto pesi. È gigante quel coso, ma non so se pesa tanto. Ah, ma giustamente è una ultra creatura, quindi cosa sto facendo? Andiamo direttamente con le Beast Ball. Vediamo se questa sarà la prima Beast Ball a fallire la cattura, no? Anche questa in un colpo. Kazlord preso. Attenzione. Anche potrebbe essere un organismo comune dove vive lui, dove viene lui, ma qui invece è un pericolo incredibile. Ok, ha ricevuto un messaggio dal professore. Ha detto di andare a scuola per una sorpresa. Sì, però prima... Allora, aspettate, chi che è messo male? Pikachu. E basta, quindi facciamo così. Iperpozione, anzi superpozione. E via. Curiamo un attimo Pikachu. Ecco fatto. C'è detto di andare a scuola per una sorpresa, vediamo un po' chi c'è dentro la scuola. Sarà in, in aula? Oh oh, Misty, attenzione. Però non dobbiamo, non dobbiamo fare una lezione, quindi probabilmente dovremmo sfidarla. Sorpresa, scommette che non ti aspettavi di vedermi qui. Potrei, potrei ringraziare Swirren per quello. Questa potrebbe essere, potrà anche essere una vacanza per me, ma non pensare che non sia in grado di sconfiggerti in una battaglia. E quindi sì, sfidiamo Missy, che va nel campo Stario a livello 56. Hm. Tosta, eh? Allora, andiamo di Electro Ball. Cioè, non riesce a tirarlo giù Pikachu. Attenzione, eh? Ok, poi Psyduck, continuiamo con Pikachu. E andiamo di Electro Ball. Perfetto, poi Corsola, Corsola andrei di Thunder Punch, e poi di Electro Ball, perfetto, ed infine Geridos, che lo farà Mega Evolvere, immagino. Andiamo di Thunder Punch, eccolo qua, mega evoluto. Infatti facciamo molto meno danno rispetto al solito. Idropompa ci fa malissimo. Andiamo di Nuzzle almeno per paralizzarlo. Così che sia possibile per gli altri nostri Pokémon provare a tirarlo giù. Allora, chi potremmo andare contro Gheridos? Potremmo andare Rowlet? Vediamo. E andiamo di Leaf Blade? Ah, però. No, Rowlet non era la scelta adatta. Proviamo con Solgaleo. E andiamo di oltraggio, ah super efficace Crunch, addio, però un po' di vita ancora li tanto tolta, um, potremmo usare Poipol con Sludge Bomb, guardate quanto danno fa, Mega In Incineroar, dai! Vediamo se riesce a tirarlo giù. Con un Darkest Lariat. No, davvero? Fa così poco? Acrobazia allora. Niente da fare anche per Insineroar. L'ultima speranza è l'Ikarrok. Se Nicarrok con colpo non riuscirà a tirarlo giù in un colpo avremmo perso ok uf, ce l'ha fatta <ride> fortunatamente livello 42 meritato per Rock. <ride> come ai bei vecchi tempi eh, più o meno tu non avevi il mega geridos ai bei vecchi tempi eh, non riesco ancora a batterti forse brock avrà un'opportunità migliore l'ultima volta che l'ho sentito ha detto di che sarebbe andato a visitare l'infermiera joy al Pokémon Center. Giustamente Brock non si smentisce mai. <ride> Andiamo quindi al Pokémon Center. Ed eccoci qui. Eccolo qui Brock. Prima di tutto però curiamo i nostri Pokémon che sono stati disintegrati e magari prendiamo di nuovo un rinforzino eh? è importante già che ci siamo mettiamo anche in ordine questi quindi 778 qui 785 qui e ultra creatura 799 quindi 4, 8, 9 qua. Dovrebbe essere giusto, no? Sì. Ok. Allora... Proviamo a farlo senza rinforzi, dai. Proviamo a fare il Brock senza rinforzi dei vecchi Pokémon. Salviamo. Vediamo come si la i nostri. Vai. Rachel, non, non ci crederei mai, ma... Di quanto, di, quanto sono, di quanto siano brave appunto le infermiere Joy qui Mi ha permesso di aiutarla a prendersi cura dei Pokémon Wow, incredibile <ride> Ho anche ottenuto un regalo da lei <ride> Permettimi di mostrartelo Attenzione, mi ha regalato un Pokémon Ecco, ma nel campo subito Stilix Che diventerà Mega Stilix, immagino Andiamo subito a di Break Break Sì, eccolo Eh, ma che cacchio però cioè, non riusciamo a togliergli niente Godo paralizzato Break break Cioè bind fa malissimo comunque eh? Ok Pikachu è rippato Ok il nostro Pokémon più forte è andato Ora tocca agli altri Allora andiamo di insineroare Prima di tutto Con una bella breccia dai, non è morto davvero. Vabbè, ma che culo però. Allora toccherà. Hm. A chi toccherà? A Solgaleo? Earthquake. Ok, il suo mega è andato. Perfetto. Poi su Doogudo, lasciamo Solgaleo? E andiamo di Earthquake, super efficace, buono. Anche il suo però è super efficace, eh, dannato. Ma che danni, Earthquake. Bene. Poi, Geodude, sì, cambiamo Pokémon, andiamo a Rowlet. No, ma Rowlet verrà ucciso sicuramente, con un qualsiasi attacco di tipo roccia. vediamo un po', attenzione però Leaf Blade lo tira eh? Buono dai! Rowlett ha comunque battuto il Geodude di Brock. Poi Crobat cambia un Pokémon e qui servirebbe Solgaleo, però potremmo andare anche Likarrok. Con Rocciotomba. Ah super suono, ci confonde. Ok. Fortunatamente indica rock attacca comunque. E gli abbassa pure la velocità, godo. Altra rocciotomba in faccia. Attacco d'arma non ci fa nulla. Dimmi che ora esci dalla confusione. No, peccato. Eh, Si colpisce anche da solo, ma è giusto. Chi viene entrato dentro? Rowlet, azza! Povero Rowlet. Però dovrebbe poter usare Brave Bird e ucciderlo. Ah, è comunque più veloce Crobat, vabbè, fa niente allora. Speravo che con due drop della velocità ah, Rolet potesse essere un po' più veloce. Ma andiamo ancora a Nicarrock. E andiamo di Rock Tomb. No, ha fallito! Incredibile, ma ha fallito. Ok, Rock Tomb, buono. Livello 43 per Nicarrock. E infine Confei. Ah, questo era il regalo. Questo Confey a livello 38. Che direi di tirar giù con Trash? Ecco fatto. Incredibile, sì, incredibile davvero. Che regione amorevole, anzi sì, che regione amorevole. Penso che andrò a vedere se riesco a incontrare Olivia la prossima volta. Questo è stato abbastanza per oggi. Andiamo a casa, sì, davvero i Pokémon effettivamente avrò potuto anche tu curarli a casa, non era necessario farlo qui. Però ora si può ritornare a casa. È stata una giornata bella piena anche oggi, eh? Tapu Koko, Hau, la, la tizia dei Pikachu, un'ultra creatura, eh, Misty e Brock. Niente male. Eccoci qua.